Le fonti Instant Focus, ancora ben trovati a tutti voi. Allora, un tema che a me è molto caro, chi mi segue e mi conosce lo sa, lo leggete in sovrimpressione, settembre è un mese mondiale dell'Alzheimer e ogni anno torniamo a parlare di questa patologia, non lo facciamo ovviamente solo in occasione del mese mondiale e della giornata mondiale dell'Alzheimer che è stata qualche giorno fa, mercoledì 21 settembre ne parliamo ogni giorno, così come ogni giorno ne parlano le persone che seguono eh, i nostri amici, i nostri pazienti malati di Alzheimer, però appunto è doveroso accendere i riflettori quando fortunatamente se ne parla ancora di più proprio per eh, questo mese che è ricco di iniziative per far comprendere di cosa veramente si parla io vi ricordo che intanto la giornata è stata istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per diffondere proprio tutte le informazioni relative alla malattia, che è la forma più comune di demenza, ehm, do qualche dato, ehm, insorge più frequentemente dopo i 65 anni di età, anche se ci sono delle forme precoci di Alzheimer. Eh, che arrivano già a 50 anni, a volte anche prima, ovviamente sono casi più isolati, eh, però eh, capita, eh, colpisce più spesso le donne, più frequentemente le donne e, mh, nel mondo, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 55 milioni di persone convivono con la demenza, ma le previsioni raggiungono i 78 milioni entro il 2030, perché una cura reale non c'è ancora, ci sono tutte delle... Ehm, dei, dei, degli step di prevenzione e, e parleremo anche di questo eh, durante questo spazio però una cura non esiste ancora e quindi con l'allungamento della vita eh, dell'aspettativa di vita naturalmente è una malattia che può solo colpirci sempre di più e allora prima di ehm, introdurre veramente l'argomento con l'ospite che sarà con me vi mostro questo Sono tua figlia. Lei è Rosa, una signora simbolo dell'Alzheimer. Come sentite la voce fuori campo che dice: Mamma, non mi riconosci, sono tua figlia. Ehm, vengono i brividi perché è reale questa immagine, è proprio eh, è la fotografia di una persona che purtroppo è, è, è affetta da Alzheimer. Allora, questo è proprio un piccolissimo estratto di un cortometraggio che è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia realizzato dalla Meridiana, la cooperativa La Meridiana, da Marco Fumagalli che è in collegamento con me coordinatore delle attività educative della Cooperativa La Meridiana. Eh, Marco è sempre un piacere ritrovarti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito, Manuela sei sempre gentilissima e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie a te, allora io eh, volutamente sono partita da Rosa, eh, diciamo che è un'altra nostra ospite oggi, nella nostra puntata questo cortometraggio che appunto è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e che è stato proiettato anche sì. nei cinema proprio in occasione del Mese Mondiale dell'Alzheimer realizzato dalla cooperativa La Meridiana da te e da ehm, una casa di produzione Libero Produzioni. Allora partiamo da qui poi naturalmente ampliamo insomma il raggio d'azione eh, quando è nata l'idea di Rosa perché e cosa vuole eh, portare diciamo così nelle case di tutti? L'idea di Rosa, se devo fare una, una piccola cronologia, è nata nel, nell'ottobre del 2021 addirittura. Eravamo nella fase del secondo lockdown, non so se qualcuno eh, ancora se lo ricorda o se l'abbiamo già completamente rimosso, però tuttavia in, in quel periodo ehm, avevamo l'intenzione eh, di ehm, raccontare in una forma breve come appunto è il corto l'esperienza della malattia ma soprattutto eh, concentrandoci su due elementi, il primo è la comunicazione eh, il fatto che appunto eh, questo è uno dei, dei grandi problemi che eh, si affrontano eh, incontrando persone che vivono questa esperienza di malattia è difficile comunicare attraverso dei canali che noi riteniamo tradizionali e l'altra cosa che forse anche per noi è un po' più impegnativa, abituati come siamo da sempre, come, come cooperativa, di, sì. come, come operatori, di trovare delle soluzioni ai problemi è anche di raccontare la fine di, di questo percorso. E questo devo dire che ci ha molto preso dal punto di vista eh, delle emozioni. Abbiamo lavorato con Marco Falorni e abbiamo costruito proprio questo piccolo corto che dura quattro minuti e che abbiamo avuto la fortuna di presentare appunto all'interno del Festival di Venezia in una delle, delle sessioni eh, collaterali e, e tra l'altro, ecco, grazie a Rai Cinema siamo riusciti il 21 di settembre a proiettarlo in 71 eh, sale cinematografiche cioè prima della proiezione proprio del... Del, de, de, del film quindi prima delle 320 proiezioni che erano state eh, previste per quella giornata Rosa ha fatto il suo debutto al cinema quindi per noi è un grande privilegio, un grande onore ma anche una grande responsabilità perché comunque divulgare insomma, veicolare dei messaggi comunicativi così forti non è alla fine così facile e penso che nel futuro Rosa avrà anche una sua evoluzione perché stiamo già ragionando su come ecco, questo è, questo è interessante peraltro e chiedo anche alla Regia di far partire anche una macchia mm, visiva, diciamo di immagini che mostra il paese ritrovato eh, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni che è il villaggio proprio creato dalla Meridiana per accogliere persone con Alzheimer il corto è ispirato a questo all'esperienza del paese ritrovato no Marco? è ispirato da quello, è ispirato dalla dalle esperienze che abbiamo accumulato in questi anni di vita anche all'interno del paese cioè di vita proprio a contatto con le persone perché sai eh, molto spesso noi eh, incontriamo persone con eh, fragilità cognitiva e con eh, problematiche in, in ambiti specifici eh, o in ambulatori o in, in, in luoghi dedicati proprio alla cura eh, qui le L'esperienza è stata ed è completamente diversa, nel senso che è la vita quotidiana, quindi lo stare a fianco a fianco a queste persone che camminano ogni giorno un po' su un filo, ehm, ci ha permesso e ci permette costantemente di fare delle riflessioni interessanti ma, sullo stile, sull'abbattimento sull anche dello stigma, perché questo sì. è una cosa per me molto importante assolutamente un po il modo di vedere. no no assolutamente sì allora paese è ritrovato stiamo vedendo queste immagini eh, conta eh, 64 ospiti oggi Marco è corretto? 64 residenti, noi li chiamiamo così proprio. Residenti eh, ospiti, sì, beh, assolutamente. Beh, anche delle, perché sono otto certo. appartamenti composti ciascuno da camere singole con bagno, quindi comunque è una vera e propria casa dove vivono eh, appunto questi residenti: 420 metri quadri, ehm, in totale la superficie destinata al borgo perché appunto è vero è un piccolo villaggio eh, è di 3.360 metri quadri e ricordiamo che peraltro è l'unico eh, villaggio Alzheimer però appunto chiamato paese ritrovato eh, in Italia e, come sta procedendo questa che quattro, quattro anni fa se non ricordo male Marco è nata come una sfida ma che è diventata realtà a tutti gli effetti ecco e tu poi lo sai, lo sai meglio di me perché tu sei stata la, la madrina quattro anni fa di, di questo luogo che è unico in Italia. E non so se ricordi il, il, il primo giro che abbiamo fatto insieme proprio nel paese che non era ancora eh, abitato dai residenti. Ma adesso, ripeto, la vita scorre, scorre come all'interno di un piccolo borgo e quindi è proprio questa l'idea che abbiamo voluto noi. Eh, cercare di mutuare dalle esperienze internazionali che, che abbiamo raccolto. Noi abbiamo una grandissima esperienza di piccoli comuni in Italia, dove eh, tutti si conoscono, dove eh, ognuno ha un piccolo ruolo, dove si, mh, ci si anche aiuta, no? dove ci si, ci si gioisce insieme, ma anche a volte insomma, si affrontano dei dolori insieme. Assolutamente e, sì. E questo è quello che noi abbiamo voluto ricreare. Ed è quello che proprio accade, no? noi come vedi dalla scritta abbiamo voluto proprio usare questa frase, ci vuole un villaggio per educare un bambino, questo è un proverbio africano, ma ci vuole un villaggio anche per combattere un po' lo stigma nei confronti delle persone con demenza. Okay. Quindi, la vita in questi quattro anni ha preso, un suo corso, ha preso un suo corso, un suo ritmo, gli appartamenti sono stati molto personalizzati, eh, e i luoghi come il cinema, il teatro, e le, i vari negozi sono pieni di vita, insomma ci sono tutta una serie di attività per cui la vita nel, nel paese continua e i risultati ci sono, abbiamo avuto dei buonissimi risultati dal punto di vista della della riduzione di quelli che sono un po' i disturbi comportamentali che sono oltre alla comunicazione gli elementi che ci mettono più in crisi nell'affrontare queste persone cioè non riusciamo bene a comprendere perché facciano determinate cose eh, e le facciano magari in un, in un momento in un tempo, in uno spazio dove noi non siamo pronti ad affrontarle certo, Marco intanto perdonami poi ti faccio un cioè parliamo ancora de, del paese ritrovato e delle attività che portate avanti però chiedo alla regia di mettere in onda l'SMS solidale Eccolo qui eh, perché raccontacelo così invitiamo tutti quelli che ci seguono a mandare un SMS per aiutarvi. Lascio a te parlare anche di questo, poi torniamo ancora su un paio di questioni, insomma, eh, che, che vale la pena precisare, visto che siamo peraltro nella mese mondiale dell'Alzheimer. Allora, sms solidale l'SMS è questo numero che è il 45582, perché è un numero che eh, da tutta Italia è possibile appunto eh, fare serve per sostenere il paese ritrovato perché il paese ritrovato ha un po' questa funzione di essere eh, una, una spinta un po' in avanti nel modello di cura ma la nostra ambizione è quella di provare a renderlo replicabile anche in altre realtà eh, e per fare questo ecco, noi abbiamo la necessità di coinvolgere la comunità questo è un modo è un modo concreto perché basta un piccolo una piccola una piccola chiamata a questo numero che è attivo fino al primo di ottobre e quindi permetterà a tutti quelli che vogliono insomma di sostenere ripeto non solamente il paese ritrovato ma l'idea che certo. sta dietro al paese ritrovato certo, 45582 io lo stavo facendo, fatelo anche voi mi raccomando, tanto veramente basta poco però questo poco è tanto per chi si occupa di questi, di questi progetti allora Marco facciamo però un minimo bilancio perché appunto ehm, noi, noi lo facciamo oggi perché siamo nell'ambito del mese dedicato voi lo fate probabilmente ogni giorno allora intanto ti chiedo se a livello istituzionale qualcosa si è mosso di più perché l'Alzheimer è definita la malattia del secolo non possiamo dimenticarcelo una malattia che però fino a qualche anno fa eh, era poco conosciuta, oggi lo è un po' di più, eh, però forse non ancora nella misura eh, in cui dovrebbe essere conosciuta, perché abbiamo parlato delle previsioni, siccome non esiste ancora una cura, davvero ragazzi i numeri sono allucinanti, eh, si parla di 78 milioni di persone che potrebbero avere Demenza, quindi poi tra le uh, demenze l'Alzheimer è quella più frequente entro il 2030 e saranno sempre più in aumento se la cura non ci sarà perché la vita si allunga quindi c'è consapevolezza e, e quanto in più ehm, Marco a livello istituzionale quindi in sostanza perché io non ci voglio girare intorno arrivano aiuti a cooperative come la vostra? Devo dire che una, una consapevolezza è cresciuta, tuttavia ancora troppo poco, è ancora troppo poco. Ma perché ho la netta percezione che il problema non sia ancora stato ben messo a fuoco eh, eh, dalle nostre istituzioni. Ti faccio un esempio giusto per circoscrivere un po' il, um, per chiudere l'ambito un po', alla, alla, diciamo, alla, alla nostra nazione. Noi attualmente in Italia abbiamo circa. 1.200.000 casi di demenza, di questi 1.200.000, 600.000 hanno una, una diagnosi di demenza di Alzheimer, ma il problema vero non è solo questo il problema vero è che noi abbiamo 3 milioni di persone perché la demenza di Alzheimer come tutte le demenze è una malattia della famiglia 3 milioni di persone quindi parliamo di un numero molto alto la famiglia, quindi eh, diciamo tutta, tutto il il, il, il circuito poi che sta intorno a questa persona che è coinvolta eh, in questa malattia e come è coinvolta ad esempio non so eh, dovendo chiedere dei permessi al lavoro ad esempio dovendo eh, pagare delle somme altissime per le assistenti eh, badanti a casa. Tutta una serie di paracaduti intorno che ci fanno dire che questo tema, se non riusciamo ad affrontarlo adesso nella maniera concreta, tra dieci anni inizierà a eh, crearci una crisi, ripeto, non solamente per la, per la cura delle persone perché anche i luoghi di cura non saranno più sufficienti, ma anche poi per i paracaduti che ci sono intorno, soprattutto la famiglia, certo, perché noi veniamo certo. da una tradizione familiare dove eh, ereditiamo anche, no? Eh, delle eh, diciamo delle eh, de, diciamo una tranquillità economica diciamo anche abbiamo uno stile eh, diciamo di tradizione familiare per cui i figli accudiscono i genitori ma le nuove generazioni sono completamente diverse la disponibilità sarà completamente diversa certo assolutamente sì la, cambia, la mentalità è cambiata quindi bisogna avere eh, per, per forza di cose anche dei punti di riferimento eh, più eh, evidenti e diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto oggi che sono stati comunque pochi nonostante magari ci fosse più disponibilità da parte delle famiglie no? bisogna avere questa grande capacità adesso di guardare il presente con un occhio ma con l'altro occhio guardare il futuro che è qui alle porte l'immagine che noi cerchiamo sempre di, di descrivere è un po' quella del, eh, di, di questo tsunami che può arrivare adesso siamo nella fase in cui il mare... Eh? Mm. No? Si sta ancora un po' ritirando? No? Si sta ancora un po' ritirando. Noi siamo ancora lì un po' sulla spiaggia a cercare di capire che cosa sta accadendo e che cosa potrebbe accadere. Quando però poi l'onda eh, potrà eh, aggredirci, magari è già troppo tardi. Quindi dobbiamo mm. essere bravi adesso. Okay. attenti nella parte di prevenzione ma anche nella, nella ricerca di soluzioni come quella che noi abbiamo ipotizzato eh. assolutamente sì e poi appunto tornando anche intanto lasciamo grazie Alessandra Regia, il numero numero per l'SMS solidale così lo, lo lasciamo, poi comunque questo contributo sarà disponibile on demand, insomma potrete averlo sempre a portata di mano. Dicevo, tornando anche al titolo del cortometraggio Rosa, è un po', eh, leggevo no? In, su, su alcune dichiarazioni che hai rilasciato proprio tu, che è un po' il tema di non perdere il profumo della vita, proprio perché è difficile avere a che fare con questa patologia, hai parlato di famiglia di, di familiari che ovviamente insomma, sono molto sconfortati poi io ci sono passata con la nonna non è un segreto perché eh, ne ho riportato anche la mia esperienza in un libro ma ehm, che, che peraltro va a favore della ricerca e peraltro lo dico ma perché Marco io ve ne darò ancora cioè chiunque volesse chiederlo, chiedetelo proprio alla cooperativa La Meridiana o a me io vi dirotterò a loro perché tutti i fondi andranno appunto alle iniziative della, della cooperativa La Meridiana vi segnalo anche il sito internet che è questo coplameridiana.it dove c'è anche proprio il, la sezione del paese ritrovato dove trovate tutti i contatti. Vedete che c'è anche il eh, numero dell'SMS Solidale. Eh, appunto, dicevo quindi non perdere il profumo della vita, Marco. Assolutamente no. Guarda, lo slogan di, che noi abbiamo usato in questo, in questo mese è proprio quello di eh, togliere quest'idea di colpevolezza. No? Ah, sì. eh, mh, dimenticarsi non è una colpa avere una fragilità non è una colpa essere un familiare di una persona fragile non è una colpa perché se io riesco a, uh, in qualche modo ad avere delle persone che mi affiancano ma anch'io stesso mi sento in questa condizione di maggiore leggerezza e libertà nell'affrontare la malattia quindi non mi sento colpevolizzato riguardo a questo ecco che allora, allora tutto diventa più chiaro tutto diventa più eh, definito. Certo, noi mh, non curiamo l'Alzheimer, eh? questo è, è, è, deve essere molto no, chiaro. Certo. No, noi diamo, ah. diamo una, uno sguardo, proviamo a dare uno sguardo diverso ed è, ed è proprio il tentativo che adesso noi vorremmo fare come, come paese, come, come cooperativa, certo. cioè quella di mantenere sempre un po' alta questo livello di di attenzione di, ma, e proprio di sensibilità allora io invito tutti a prendere visione veramente del sito che io sto facendo scorrere molto velocemente ma eh, è, è, ci sono tantissime foto che riportano le attività che vengono fatte proprio quotidianamente e, io ripeto io l'ho visto con i miei occhi nel che peraltro riprende anche senza volerlo ho ripreso anche in parte il titolo del libro e, È davvero è, um, qualcosa di straordinario peraltro si può anche visitare il paese Marco bisogna prenotare è vero l'appuntamento eventualmente come funziona per chi volesse aiutarvi magari però vedendo anche la vostra realtà no, beh, chiunque può venire al paese certo adesso siamo ancora in una fase eh. un po' intermedia perché comunque eh, noi siamo una struttura sanitaria e quindi appunto, siamo appunto per di alcune regole però mm -hmm. scrivendo a me direttamente ah, okay. alla mia mail, okay. quindi o scrivendo anche a, o contattando i numeri che trovate nel, nel sito per una visita ecco che poi possiamo organizzarci quindi il paese poi piano piano, piano piano sta riprendendo un po' anche la sua apertura come tutti i, i luoghi sanitari sia pure con, ancora con qualche, con qualche precauzione. Ecco no, no però davvero merita perché poi si può raccontare in tanti modi poi voi avete fatto tanti documentari che sono andati in onda però comunque eh, vederlo è diverso. Allora io chiederei alla regia di mandare ancora il piccolo estratto di rosa perché così ci ri Affinché ci rimanga impressa questa immagine bellissima, numero per l'SMS solidale è qui e poi dopo ti saluto. Vediamo ancora questo piccolo estratto. Mamma, non mi riconosci, sono tua figlia. grazie mille eh, Marco Fumagalli coordinatore delle attività educative della cooperativa La Meridiana complimenti a te, a tutto il, lo staff a tutte le persone eh, che lavorano il presidente, Roberto, Rita insomma tante persone che a me sono molto care che davvero sono instancabili siete instancabili quindi eh, ci tengo a dirlo anche in onda e a presto con altre iniziative sicuramente molto, molto interessanti beh io ti ringrazio Emanuela. sei sempre molto attenta molto disponibile ma solo per noi direi che proprio sul tema quindi eh, persone come te probabilmente mh, possono aiutarci ancora di più e molto più velocemente insomma ad affrontare questa questa questa que diciamo ad avvicinare un pochino la frontiera ecco, ecco dai ce la faremo sono sicura eh, ci vorrà del tempo come tante cose gravose importanti ma, ma ce la faremo grazie ancora Marco grazie. a presto grazie grazie a voi tutti e buona giornata grazie e allora mi raccomando segnatevi questo numero è importante